Mi sta scrivendo Mercoledì sanguinosa! Raga, mi ha minacciato, ma io ho la mia bacchetta magica. Come potete vedere, riesco a fare incantesimi fighissimi e posso difendermi da Mercoledì Adams. E se vedete questa cosa al collo è perché sto male. Le mie difese stanno facendo proprio così contro quei virus e batteri schifosi. I video devono continuare, ovviamente, anche se sto male, non importa. Adesso devo andare a trovare Mercoledì Perché ha detto di essere in casa mia Io ho scritto dove sei esattamente Lei ha scritto scoprilo Allora io chiamo Mercoledì Ho molta paura Ragazzi questa è Mercoledì sanguinosa Che cosa vuoi da me? Vai via Dunis tu non sai ancora controllare bene la tua magia Vero? Come diavolo hai fatto a capirlo? Effettivamente io non so controllare bene la mia magia Anzi, se la uso è anche pericoloso per me stesso e per le altre persone che ci sono in giro Quindi non costringermi ad utilizzarla perché potrei farti fuori Sì, ma potresti fare fuori anche te stesso E poi, comunque, molte tue magie non funzionano, o mi sbaglio? Beh, magari becco quella che invece funziona e ti faccio fuori mercoledì ti, ti avviso, eh Stai attenta Guarda che adesso sto facendo luci con la mia bacchetta Guarda che, ti, guarda che, che madonna mia non, non sai, eh Allora dai, vieni a prendermi Mercoledì, perché parli così? Io ti conoscevo un pochino meno audace, diciamo Brutto stupido, che cosa pensi? Si vede che sei proprio stupido, lo sai? Te l'hanno mai detto? Mano, inseguilo Do Dov'è Mano? Ah, ah, ah, ah. Ok, raga, è scomparso, è scomparso per fortuna, raga. C'era mano lì, c'era mano lì, c'era mano. Ok, voi purtroppo non l'avete potuto vedere, ma adesso magari riusciamo a vedere mercoledì. Mercoledì, dove caspita ti sei nascosta? Che cosa hai fatto a mano? Che cosa hai fatto a mano? Ora ne pagherai le conseguenze. Ragazzi, perché parla così? Perché parla così, raga? Cos'è successo? Ma è un robot? Ma è, è la vera mercoledì o no? Scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate perché questa voce non era normale Tranquilli ora mi sono mutato non mi sente, parliamo fra di noi Ricordatevi di lasciare like per favore, iscrivervi al canale Così magari riuscite ad essere protetti dalle, dalle maledizioni Cavolo di voce era io non capisco Mercoledì ascolta, perché la tua voce era così prima? Succede quando mi arrabbio per un qualche motivo Non capisco... Perché? Oh. Ok, oggi sei decisamente troppo audace. Ora maledirò casa tua. Prova a prendermi. <ride> ok, credo proprio che sia arrivato il momento di andare a sconfiggere mercoledì da casa mia. Per trovarmi devi prima trovare tutti i puntini luminosi nascosti in casa tua. Questo ti darà l'energia per potermi vedere... E affrontarmi! Cosa? Come? Devo trovare tutti i puntini luminosi? Accidenti! Io voglio trovarti subito perché ti devo scacciare da questa casa mercoledì. Sappilo che ti troverò. Comunque la bacchetta mi indicherà dove ci sono i puntini luminosi. E ora che vedete che è un po' poco luminosa, è perché siamo un po' lontani. Quando ci avviciniamo... Tipo adesso... Vedete? Tecnicamente qui ci dovrebbe essere un punto luminoso. E qua dietro. Wow, ok. Perfetto, l'ho preso Ok, adesso tecnicamente dobbiamo andare in tutta la casa Ma qua, mercoledì? Pronto? Quanti puntini luminosi ci sono? Non risponde, ovviamente Sentite, andiamo Raga, che cavolo È tutto buio Dio Cos'è? Raga, cos'era? Raga, raga, raga, raga, raga Raga, raga, raga, raga Raga, raga, raga, raga Lumos No, no, no, no, no Raga, raga, raga, ho paura Ho paura, raga, che caspita è? Ah, l'ho trovato sembra strano raga questa cosa cioè, nel senso cavolo mercoledì ora tecnicamente in casa mia e l'abbiamo visto anche perché c'è un'ombra strana qui in questa casa e era dietro di me raga io allora io ho la magia ok la posso utilizzare per sconfiggerla quest'ombra forse ce la faccio um, ma non so se sono così tanto bravo da potercela fare perché io sono ancora all'inizio del mio percorso magico purtroppo e quindi devo capire meglio come si fa comunque questa cosa non si accende più, quindi suppongo che qui nei paraggi non ci sia più niente. Aspetta un attimo, ma io sono fermo. Questi punti luminosi si stanno muovendo loro in casa. Un attimo, ma che cosa sono allora questi punti luminosi? Vorrei saperlo. Non è che stiamo facendo uno strano favore a mercoledì, raga. Io non vorrei questo. Cioè, non lo vorrei mai questo. Per perché magari stiamo tipo evocando tipo dei demoni, non lo so, una roba del genere in questa casa... Per mercoledì E non lo voglio fare Comunque L'ho trovato È proprio qua Che cos'è? Raga Io vi giuro Non c'è Ma c'era tipo una sorta Di cosa nera di nuovo Dietro di me Cioè È, è come se fosse stato il mio cappuccio No no no Paura Paura mm, Raga però io ho paura Cioè non è che stiamo veramente facendo qualcosa di male Anche perché che cavolo era quell'ombra Io devo fare un incantesimo di protezione massima Su questa casa E anche tipo un qualcosa per, per mandare via gli spiriti Magari ci possono essere qua in questa casa mm, Accidenti Mannaggia mercoledì che mi fa fare queste cose Mannaggia ma oh, Mi ho trovato un altro oh. Mi hai trovata oh. Questa è mercoledì Questa è la mia bacchetta Apriti Ok? Ragazzi sento rumori da qua. Mercoledì sei qui per caso? <ride> mercoledì ho la mia bacchetta. Ferma, fermati. Allora, capisco che tu sia arrabbiata, però non puoi stare qui dentro, questa è proprietà privata, capito? Vai via. No, mercoledì non costringermi a farlo, eh. Guarda, che anche se posso sbagliare... Il modo di fare le magie Sono comunque capace di farle E quindi ah! No Accidenti a te Mercoledì Accidenti questa sciarpa No vai via Non me ne andrò prima ti devo uccidere Ok. Mi stai dando molto fastidio Tranquilla va bene tranquilla. Ti taglierò il dito va bene ora però vai lì segui questa luce te l'ho detto che sono esperto e se non vai subito tutto il mondo sarà molto triste per la tua scomparsa beh sai non solo tu puoi minacciare in questo modo anch'io posso farlo ora per favore vai segui la luce <fix> <fix> cosa farai ora <suss> cosa ok va bene basta me ne vado basta ok ciao questo lampadario sta vibrando e questo praticamente mi dice il futuro. Ora tecnicamente dovrebbe dirmi il futuro. Se non sconfiggi mercoledì lei ti ucciderà. Cosa? Cosa?